Buongiorno e buona settimana a tutti voi cari amici miei sostenitori e appassionati del canale Deluxe. Oggi parliamo, come si vede dall'immagine di copertina del video del grande Folletto di San Diego, Mr. Six One Re Mysterio. Che per me era già considerato comunque una leggenda. Ma ora allora lo è ufficialmente perché nella puntata di venerdì di Friday Night Smackdown C'è stato l'annuncio ufficiale appunto della prima introduzione per la cerimonia della Hall of Fame Nell'Arca della Gloria e delle Leggende appunto di Re Mistirio Re Mistirio che voglio dedicare qualche minuto a lui quest'oggi veramente ci ha regalato e continua a regalarci tantissime emozioni e capovolgimenti di fronte nelle rivalità non ultimo anche se eh, il suo degnissimo avversario di allora ovvero Eddie Guerrero ormai sono un bel po' di anni che non c'è più, ci ha lasciato comunque appunto eh, non ci dimenticheremo mai delle sue sfide contro Eddie Eddie ti ha lasciato una grande eredità che si chiama Dominic ovvero il suo vero figlio che attualmente ricopre un ruolo importantissimo nella stable del Judgment Day e ad esclusione di clamorosi capovolgimenti di fronte dovrebbe collidere in quel di WrestleMania l'1 e 2 aprile, ovviamente da capire quando se non la prima o la seconda serata proprio contro Re. rinistire in uno scontro tra titani ovvero tra lei, colui che è stato un amico di vita e quant'altro insieme ad Eddie e Damic che è stato anche eh, sul piatto della bilancia in una famosa sfida eh, nei primi anni 2000, credo a SummerSlam se non mi ricordo male in cui si appunto, stabiliva tramite un accordo in valigetta la, eh, chi dovesse avere la cautela allora di Rey o Dominic, appunto tra lo stesso folletto di San Diego eh, e di Guerrero. Che era un premio molto meritato, anzi meritatissimo. Uh, io penso che lei può essere sicuramente già ora e lo è già esempio per i più giovani ovviamente lui essendo un messicano uh, diciamo c'è questo discorso importantissimo della no, la maschera è un segno distintivo fondamentale super fondamentale Uh, che dire, ci prepariamo, ci stiamo preparando al cammino la Road to WrestleMania. Questa notte passata c'è stato per quanto riguarda la WWE anche il super show al Madison Square Garden di New York. Nonostante in concomitanza vi era la notte degli Oscar non so se a Los Angeles non mi voglio sbagliare comunque che dire eh, a proposito di Hall of Fame si dice in giro che eh, potrebbe eh, aggiungersi tra i vari nomi anche quello di, di Animal Battista altro personaggio importantissimo con grandissima rivalità suo cospetto, soprattutto contro Triple Age e, o meglio l'Evolution, bene. Noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti. E mi raccomando, sempre buia bujica 619 Viva da W! Ovviamente, faremo un video anche per WrestleMania. E niente, ci vediamo alla prossima e facciamo i buoni. Ciao!